Dunque oggi cercheremo di affrontare sia il tema diciamo, inerente al diciamo, percorso che abbiamo iniziato circa le famiglie di riferimento della, della destra e poi cercheremo anche di affrontare invece il tema della diffusione della destra radicale quello della prima destra radicale dell'Europa, nell'Europa del, eh, degli anni 30. Ovviamente non eh, però sono segnati sulla, sulla, sulle slide, ma non ha senso affrontare il tema specifico del cos'è il fascismo, prima perché tutti voi avete già avuto modo di studiarlo dei corsi di storia contemporanea, poi perché usciremo anche un po' da seminato, Affronteremo se semmai un tema a meccaro che è quella della diffusione del, del fascismo a livello internazionale negli anni 30 che in qualche modo getta anche le basi di un, un discorso che riguarda quella che viene chiamata giornalisticamente l'internazionale nera che si afferma sia negli anni 50 che anche in tempo più recente però innanzitutto sarebbe necessario affrontare la questione di come questo tradizionalismo conservatore e anticontro che si afferma negli anni, negli eh, diciamo anni a cavallo, dal XVIII e XIX secolo, si trasformi nel corso dell'ultima fase dell'Ottocento e dei primi anni del Novecento. Per riuscirlo a capire è necessario innanzitutto inquadrare il tema del nazionalismo tedesco allora il tradizionalismo, nazional-tradizionalismo, ho voluto chiamarlo così tedesco, eh, è sicuramente basato principalmente sul concetto di rottura rispetto al presente. Eh, può sembrare strana questa affermazione, ma bisogna tenere conto che nella Germania che si afferma come stato nazione, soprattutto dopo il 1870, il mondo che si sta affermando con la civiltà industriale, con la, la seconda rivoluzione industriale in modo materialista che si afferma anche attraverso tutta una serie di riduzionismi rispetto al realismo iniziale, il riduzionismo marxista che ehm, riclassifica le dinamiche sociali in senso economico principalmente, il riduzionismo cattolico che interviene all'interno della società soprattutto dopo la Reunovale, un milione decimo terzo e fasciamo una sorta di riduzionismo liberale, il quale abbandona certe pulsioni ideali per invece diventare di fatto eh, l'ideologia trainante del capitalismo, sono tutti riduzionismo, meglio ancora materialismi, persino quello cattolico, se ci pensate bene è una forma di materialismo, nel momento in cui cioè il Papa passa dalla fase spirituale a quella dell'impegno sociale, visto come contrapposizione all'avanzata del socialismo diventa anche egli suo mai grado materialista. Ecco, dinanzi a queste realtà eh, gli esponenti della nuova destra tedesca reagiscono con un, richiamo, a un, forte, un forte richiamo al passato, alle tradizioni. Sono tradizioni che si richiamano principalmente al Sacro Romano Impero e persino alle tradizioni non rene. Ecco la carta della Laetidia. Quello sia quella quella ricerca straordinariamente interpretata da Richard Wagner di un'origine lontana del popolo tedesco un'origine che prescinde da qualsiasi cedimento materialista il popolo tedesco è l'erede diretto di una spiritualità che ha addirittura del trascendente e che è stata applicata in senso pratico proprio da quel sacro romano impero del Barbarossa o dei, comunque degli Hohenstaufen che diventano in qualche modo il secondo punto di riferimento ecco da un lato una dimensione spirituale extraumana, sovraumana sovraumana, giusto appunto che è rappresentata dal Valhalla che è rappresentata eh, in qualche modo da Asgard dai miti nordici o norreni che dir si voglia che diventano in qualche modo Punto di riferimento ideale, ovviamente metaforico il più delle volte, anche se ci sono pure dei gruppi che credono realmente nell'esistenza di Thor o di Occhi o, o di questi personaggi che oggi noi conosciamo, io nei miei tempi li conoscevamo attraverso i fumetti della Marte, oggi li conosciamo attraverso il cinema. Ma cioè, ah, in realtà, a parte questi pizzoveri, questi pazzi scatenati, poi ci sono invece delle persone. Più che intelligenti, che ovviamente sono molto più preparati culturalmente, che li affrontano in modo metaforico per loro. Eh, il Bahalla non è altro che il luogo dove si potranno riunire gli spiriti eletti, i migliori, i superiori. Insomma, la vera stirpe tedesca che diventa di fatto, di fatto trainante rispetto a un mondo occidentale che tende ormai completamente a sfaldarsi, a riclassificarsi. Nel materialismo e soprattutto a diffondere quell'egualitarismo, che sia esso eh, di stampo, come potremmo definirlo, mi verrebbe da dire, di stampo sì, franco-rivoluzionario, insomma, di stampo giacobino piuttosto che di stampo cattolico, di stampo marxista, e invece distinguere il mondo tra eletti e non eletti superiore e inferiore. La Germania, la Germania di questa stile non la Germania socialdemocratica o del centro cattolico, ma la Germania legata a questi valori, a queste tradizioni sarà sicuramente la locomotiva trainante di un nuovo mondo che abbandonerà questo presente per guardare al futuro con gli occhi al passato. Ovviamente quelle che potrebbero sembrare delle figure, delle iconografie dei miti in qualche modo presenti, come sappiamo, nella storia anche nel eh, complesso e eh, coerente sostanzialmente impianto eh, mitografico di Adolf Hitler, in realtà in questa fase non sono affatto presenti, anzi sono rifiutati. È curioso notare questa cosa, ma eh, non, è, non sarà il primo caso. Gli eredi di questa tradizione sono ovviamente nazionalsocialisti, eppure eh, Adolf Hitler... È, si staccherà da questo aspetto cercando da eh, un operoso autodidatta della storia, il grande curatore di libri di storia, ovviamente tutti orientati a troppo diciamo, ehm, Cerca di saldare in qualche modo le tradizioni non che lui vede ovviamente come un strumento eh, principalmente di consenso e di propaganda, ma che alcuni dei suoi, pensate a Hitler invece anche Rosenberg in qualche modo invece considerano ampiamente utilizzabili anche in impianti ideologici ecco li vede solo come elementi strumentali mentre invece il in richiamo storico per Hitler è molto più eh, classico, il richiamo è a quelli che viceversa costoro trovano sostanzialmente fallaci quei tedeschi in realtà contestati da queste, da queste aree culturali del 1800 è contestato Federico di Prussia, massone, fondatore della eh, cosiddetta Mutterloge cioè della Dreiberkugel di Berlino, la prima loggia tedesca per eccellenza. Dunque, chi è il più materialista e riduzionista di lui? È altrettanto contestato la figura persino del cancelliere di Ferro, Reisenkanzler, eh, Otto von Bismarck. Anche lui... Eh, richiamato più volte da Hitler non Mein Kampf eh, per quanto riguarda Federico del Dross, addirittura ce l'aveva eh, sopra la sua testa persino a Berlino del 1945 il Führer. quindi ci ha convissuto sino alla morte con questa eh, icona. Ma anche Bismarck è amatissimo da Hitler, il Cancelliere di ferro, ma non è amato dai suoi predecessori perché? Perché è l'uomo del compromesso, sappiamo sì, bene la politica di che... la, la politica sociale del bastone della carota dei socialdemocratici, concessione di tutta una serie di forme sociali per evitare che i socialdemocratici possano assumere una posizione rilevante nella sua Germania e Idem per quanto riguarda il discorso con i cattolici. Dunque, eh, per non parlare poi della sua grande strategia di equilibrio e d'armonia a livello europeo, interrotta solo dalla guerra franco-prussiana, ma non c'è dubbio che tutto questo non rientra nell'impianto. Dei adoratori della Valkyria o, del, o, o di Asgard. Dei, dei, dei. <coughs> Ciò che loro sostengono è una società organica, gerarchizzata, armonica, al suo interno priva quindi di contrapposizioni sociali divisa in gerarchie e soprattutto eh, come dire, unita eh, attraverso forme già ampiamente collaudate cioè ipotizzate di corporativismo, una società che non c'entra nulla nulla con quello che si sta realizzando nella Germania di fine ottocento chi più di lui, di Federico Federico Hengstaufe, del primo imperatore del Sacro Romano Impero o del primo imperatore tedesco insomma dell'imperatore del Das Erste Reich del primo impero eh, può essere il punto di riferimento storico unico per costoro e eh, da questi impianti nasce all'inizio del Novecento eh, il concetto di rivoluzione conservatrice, una rivoluzione rispetto al mondo attuale per tornare indietro. Una rivoluzione nel senso di l'impianto che si ipotizza, eh, che lo ipotizzano uomini come Oswald Spengler o anche personaggi come eh, Müller van der Broek. Che addirittura nel 1922 pubblica questo libro, Da Street Reich. Right", qui non c'è Hitler, c'è solo Vanderbrugge. La a destra, c'è cioè la vostra sinistra, sembrerebbe vagamente. Eh, che in qualche modo è profetico. I tre si ispireranno a questo libro. Ecco, costoro sostengono la tesi della rivoluzione conservatrice. Sono i primi punti di riferimento di un, un personaggio come Drexler, che, che poi darà origine nel 19-19 al primo nucleo del partito nazista, che oggi c'è il partito partario. Ecco, Spengler con il tramonto dell'Occidente fa riferimenti diretti alla vittima eh, sacrificale del materialismo, l'Europa. L'Europa occidentale è vittima del materialismo, del materialismo liberale, del materialismo marxista. E questo è il motivo del suo declino per quanto riguarda Van der Bruch il discorso è ancora più specifico sulla, eh, sulla Germania e quindi il pan germanesimo il concetto di Föhrtisch visto come tradizione del popolo tedesco il concetto del suolo e del sangue sangue e suolo Blut um, eh, sono la base dell'impianto ideologico di Van der Bruch solo attraverso un richiamo ai valori tradizionali tedeschi ha i valori territoriali innanzitutto tedeschi il suolo tedesco è parte integrante della famiglia tedesca e quindi dell'individuo tedesco non c'è un collegamento diretto tra individuo e luogo dove egli si muove dove i suoi genitori sono nati i suoi nomi sono morti i suoi figli nasceranno quel posto, quella haima che diventa sì che diventa sì patria politica è parte integrante di una qualcosa di ancora più complesso da specificare il sangue che scorre nelle vene di questo individuo che è un sangue composto dai gandiene diciamo, apri oggi dei suoi antenati che sono parte anch'essi integrante della storia della Germania il collegamento tra la razza eh, e la terra diventa il collegamento base di tutto l'impianto, non solo di questo di del 1800, ma anche del nazionalsocialismo. Il nazionalsocialismo non sarà mai un'ideologia universale. Chi aderisce fuori dal campo tedesco al nazionalsocialismo lo fa o per emulare il nazionalsocialismo da un punto di vista strettamente, come dire, eh, psicologico o lo fa perché non riconoscendo più nella propria patria la grandezza, la riconosce invece nella Germania. Diventa in qualche modo germanofilo e quindi deve in qualche modo riconoscere una superiorità alla razza tedesca. Questo lo fa la De che abbandonerà, come ci ha detto la volta scorsa, il rexismo e il, il suo nazionalismo belga o ballone per aderire in pieno a un concetto di Europa che vede la Germania e lui la riconosce come tale guida spirituale e politica di tutti gli altri popoli. È una sorta di eh, resa di qualsiasi altra nazione rispetto alla grandezza del blu verde pan Pangermanico e anche nazista. Ci siamo fin qua ragazzi è abbastanza chiaro il ragionamento domande? dunque abbiamo concluso perché la volta questo è un discorso della settimana scorsa ma per motivi di tempo con la, tutte le premesse non siamo riusciti a farlo adesso entriamo nel video della lezione di oggi parlando di quelle che sono le culture del novecento culture della destra dell estrema del novecento allora, il nazionalpopulismo a un certo punto noi finora, anzi, abbiamo visto che tutto sommato tutto quello che abbiamo eh, elencato eh, si richiama a fenomeni elitari il rapporto con, la, con, la, con le masse è un rapporto inesistente e, e la grande trasformazione del Novecento è proprio questa che tutta questa forma di eh, tradizionalismo tipicamente francese o di pangermanesimo tipicamente tedesco ovviamente eh, non ha un diretto di popolazione comunque non si rivolge al popolo, alla massa, anche perché le masse sono amorfe, almeno sicuramente ai tempi della controrevoluzione valdeana che si sì, utilizza ovviamente la massa eh, brutta, diciamo, dei contadini con le giaccherie, ma poi non è che ha un rapporto che va oltre il paternalismo aristocratico dei, dei comandanti della bandera, che era lasciato come Foucault piuttosto dei Foucault, eccetera. Eh, non c'è molto altro. Invece con il Novecento eh, ovviamente il rapporto con le massime deve essere un rapporto molto più grande e articolato. Ma ah, lo avete studiato in storia, sapete bene che tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, eh, e poi a maggior ragione con la grande cesura della prima guerra mondiale, noi assistiamo, e dico io, ma lo dice meglio Gentile, che è ben più titolato del sottoscritto: eh, assistiamo a un attimo, no, eh, sono lui ovviamente, non solo lui è più titolato del sottoscritto solo lui dice queste cose ma eh, anche forti, sono tutti comunque eh, si dava un accesso delle masse popolari nella politica eh, accedono sia perché la, la civiltà industriale le chiede eh, impegno di mobilità e sia perché a maggior ragione con la prima guerra mondiale sono tutti mobilitati in questa stanza non c'è nessuno di voi, non c'è alcuno che non abbia un parente lontano che ha fatto la prima guerra mondiale andate in quasi tutti i paesi del mondo almeno dell'Europa sicuramente e potete anche spingere fino in Nuova Zelanda e troverete vostri coetanei e anche essi con un nonno, un bisnonno uno zio che ha fatto la grande guerra e la guerra di popolo, di tutti i popoli neanche la seconda avrà una tale delimitazione. nella seconda le popolazioni subiranno molto più che nella prima nella prima diventano parte attiva Sofferente Mattina, ma capite che il coinvolgimento della popolazione intera sia come mobilitazione civile che come mobilitazione militare nella eh, rivoluzione, nell'ultima rivoluzione industriale e anche soprattutto nella prima guerra mondiale, diventa eh, una sorta di credito che tutte le popolazioni hanno in mano, una vera e propria lettera di credito. E alla fine di tutto bussano alla porta della politica e della storia. Ora tocca a noi. Abbiamo dato, vogliamo. Vogliamo partecipare, vogliamo accedere alla politica. È finita l'epoca dell dell'elite. La crisi anche di quell'impianto, quell'associazione quell iniziatica massonica che viene tanto attaccata dalle destre, come abbiamo visto, nasce anche da quello. Come fa un'istituzione iniziatica a essere protagonista di un'era così democratica? Nascono infatti nei grandi, i grandi movimenti di massa. Il Partito Socialista Italiano, che sino al 1914, è una confederazione di società di mutuo soccorso più o meno legate ancora a concetti setari risorgimentali e a circoli diciamo ricreativo e appunto mutualistici. Si trasforma in un'organizzazione moderna tanto di sezioni territoriali sparsi sul territorio. Lo stesso lo fanno i cattolici che smettono di fare le unioni elettorali alla Gentiloni e si mettono a organizzarsi con un partito popolare altrettanto sul territorio. Lo farà Sava Salvieri con il magistero leninista il Partito Comunista d'Italia e lo farà senza problemi uno che influirà molto da tutto ciò, e cioè Benito Mussolini, il quale organizzerà il suo partito come una struttura moderna che dovrà essere orientata con una ramificazione di sezioni e di federazioni eh, a contatto diretto con, la, con, il, con il popolo, con la gente. Nascono i partiti, partiti politici moderni. A questo punto anche la, questa destra elitaria, antirivoluzionaria, eccetera, eccetera, si ritrova a dover gestire le novità. E quindi nasce un rapporto diretto con le popolazioni, il popolo, con la gente, con le masse, ecco che nasce quindi un nazionalpopulismo eh, ci sono esempi già verso la fine dell'Ottocento io ne cito uno che è quello del generale Boulanger e Boulanger è, è una novità nel panorama della destra francese fino a quel momento la destra francese era davvero la destra della Jeunesse era la destra eh, legata appunto a quelle tradizioni vandeane e dei diciamo, rapporti un di una certa aristocrazia o anche di un'alta borghesia territoriana che eh, si muovono con piccole squadre d'azione anche lì vengano contro diciamo, le masse di ora con Boulanger invece eh, c'è un salto qualitativo, Boulanger comincia a ipotizzare il suo tentativo di colpo di Stato uno dei tanti che colpiscono una Francia per divisa tra blu e bianchi sino a tutt'oggi, eh, sino alla via pelle, si può dire, ehm, comincia a mh, evocare per esempio il progetto plebiscitario. Si deve coinvolgere il popolo, anzi, anzi, innanzi a una classe dirigente parlamentare invischiata in incapacità, corruzione, ignavia, è il popolo che può ribaltare la situazione. Ma di sentire parlare per per grillo, Eh sì, perché diventa automaticamente strumento eh, che deve abbattere gli stessi, ha tolto ho ragione, io l'ho già detto una volta, non voglio ripetere, ma non sto facendo un discorso di padre, ma gli stessi nemici di prima, a causa anche delle loro, delle loro disgrazie, delle loro incapacità, o a causa, per essere più oggettivi, anche di condizioni. Eh, Esterne, eh, diventano i nemici di oggi perché ormai sono ancora più discreditati rispetto a una massa che può essere utilizzata come unità di manovra contro le istituzioni parlamentari. Rabbiosi dal credito, dalla stessa creditizia, dalla pressione fiscale, dalla corruzione, dal, dal, dai parlamenti parolai e inconcludenti, i cittadini diventano plebe e la plebe diventa plebe insorgente ecco che allora attraverso un plebiscito un uomo dalle idee chiare come il generale Boulanger dice io posso diventare il vostro interprete assistete quindi a una sorta si assiste a una sorta di legame tra il futuro Duce e il popolo che supera completamente <coughs> per annullarlo il, la fase della democrazia rappresentativa io incarno tutti i vostri interessi io risolvo tutti i vostri problemi ed ecco quindi il cesarismo qual è l'obiettivo? l'obiettivo è rafforzare lo Stato questo è il grande elemento aggiuntivo di novità in questa fase mentre prima, vi ricordate, avevamo parlato di una, eh, di, una eh, di una destra tradizionalista che rifiuta il concetto di nazione espresso dal jacobinismo Legato com'è ancora agli antichi impianti monarchici. Ora invece abbiamo una destra che vede nello Stato eh, un punto di riferimento. Lo Stato, inteso però, in senso eh, metapolitico, lo Stato è un'entità ideliana, c'è stante rispetto alla realtà eh, tradizionalmente rappresentata appunto dai parlamenti, dai governi, eccetera. Per rafforzare lo Stato bisogna eliminare le istituzioni. Attraverso una riforma, anzi una, una radicale trasformazione delle stesse. Utilizzando proprio questo binomio, Duce o Cesare, Popolo. Ci siamo fin qua? Ecco quindi che si movimenta la sicurezza E quindi alla fine assistiamo con il nazionalpopulismo a una, io ho scritto saldatura con il nazionaltradizionalismo sì, è un superamento più che una saldatura, ma è anche una saldatura perché ovviamente gli eredi di quel tradizionalismo, che erano appunto Jean Murat per intenderci, non fanno altro che trasformarsi anch'essi in strutture militanti di una nuova destra. Murat nasce di fatto con la sua francese eh, come il esponente di una destra che rifiuta mobilitazione di massa coinvolgimento delle stesse eccetera e verso già gli inizi del novecento diventa invece l'esponente di una nuova destra come abbiamo visto alla fine dell'altra ora che viceversa si mobilita e mobilita le masse e utilizza la piazza, sempre con questa finalità superare la fase parlamentare, comunque le fasi istituzionali e trasformarsi in uno stato organico gerarchizzato moderno dal loro punto di vista. Quali sono le caratteristiche di questo nazionalcomunismo? Beh, innanzitutto ovviamente il nazionalismo, lo stato e la nazione. Direi che più dello sta che stato potremmo dire nazione, con riferimento è proprio alla nazione, cioè la comunità dei cittadini. La comunità dei cittadini diventa in qualche modo il riferimento di questa nuova destra. Bisogna difendere la nazione, la patria, ovviamente <ride> Prego. Veramente la comunità etnica di una certa cultura? Non E ci arriviamo. Ha ragione. Comunità, poi dentro la comunità dei cittadini si individuano effettivamente i referenti, ha ragione. E ci arrivo con, la... con il resto, lo vedrà. Li vediamo tutti, spero che ci sia, adesso non vorrei. Ecco. Eh. Populismo, ne abbiamo già parlato, dunque questo rapporto delle masse che non devono più sentirsi rappresentate dalla democrazia, appunto parlamentare, ma che possono eh, direttamente affidandosi a un unico leader, ehm, possono essere in modo più efficace rappresentate. Quindi il rifiuto da un lato della lotta di classe perché creerebbe dei problemi all'unità in della nazione. Se la lotta di classe ha luogo si spacca l'unità della nazione, dove la sua organicità diventa più debole più miserabile. E quindi anche i partiti sarà salditi, tutte le fazioni possono indebolire, se ci si divide, se una famiglia comincia a litigare al suo interno non sarà mai un corpo solido pronto ad affrontare l'esterno. Un rapporto, attenzione importante, paternalismo sociale, il rapporto non è come si può pensare un rapporto... Per forza di cose ehm, reazionario nel senso e orientale del tempo. non è che il riferimento è che ne so a Jenny o Tamerlano o, o, o, la, o la dinastia nordcoreana contemporanea cioè non è gente che appunto per evitare di sentire la mente Ovviamente ha tutto il popolo così non ha problemi nel mangiare, cioè non mangia, ecco. cioè non ha un atteggiamento questa, di questo eventuale dittatore violento e rabbioso nei confronti degli, degli, dei suoi sudditi. A questo punto, dove andare i sudditi? Esisteranno casi ovviamente di dittatori, soprattutto penso a Centro America degli anni 20-30 fino a tutta la guerra fredda, che si comporteranno in questo modo. Sono personaggi noti e conosciuti, dopo Daglier, Dio, sono personaggi che, a parte qualche frase di drammatica a livello populista, si ne fregano altrimenti di quello che succede attorno a sé, nel loro mondo, nella loro società. Eh, una cosa simile accade anche in alcune realtà dell'Europa dell comunista degli anni 50 e 60, insomma c'è un sognesco a M. cioè una forma diciamo di eh, satrapia orientale è presente. Però ha anche detto che tendenzialmente questi leader tendono ad avere un rapporto come dire, costruttivo con i loro, loro che ovviamente non vanno a interferire in quelli che sono gli impianti economico-sociali previsti dal dittatore stesso. Quindi il paternalismo sociale significa questo, ti concedo tutta una serie di miglioramenti sociali. Un no. personaggio se non va del radio, non diceva non vorrei citare però un nome per lato, potrebbe anche essere in Audi, c'è la differenza tra il dittatore e il democratico, e il democratico ti dà i soldi con i quali tu puoi comprare il pane, ti metti in condizione di fare i soldi con cui tu puoi comprare il pane, il dittatore ti dà il pane direttamente. Eh, diciamo che poi i soldi lo so vero bene, finalmente la democrazia sta dando molto pochi, quindi. <ride> Però diciamo il concetto come potete immaginare è di tipo anche qua metaforico, simbolico. Di sicuro l'atteggiamento del eh, aiutare eh, con una serie di miglioramenti sociali le condizioni della popolazione rientra nella politica del consenso del dittatore stesso. È indiscutibile che lo Stato sociale di Mussolini sia un signore Stato sociale. Ovviamente non sto parlando del, del corporativismo, ma che ci siano tutti gli impianti. Poi eh, mutuati anche dalla Repubblica Democratica è altrettanto vero, pensate alla previdenza sociale, eccetera. è altrettanto vero che un po' tutte le forme di governo degli anni 30 eh, affrontano il tema del miglioramento delle condizioni sociali dei, dei loro cittadini o sui diritti, quindi anche il Popolare Francese compie le stesse cose, lo fanno persino i conservatori britannici, quindi o gli americani, eh, come sappiamo bene come vuol dire. Non esageriamo a considerare in qualche modo la, la politica sociale del fascismo o del nazismo come eh, migliore, superiore o più forte. Rientra in un processo generale. Non c'è dubbio che però questi dittatori affrontano il problema delle masse cercando appunto di risolverle quelle che possono essere soprattutto i fattori di protesta. La denuncia contro i professionisti della politica è un cavallo di battaglia di tutta la destra radicale. Questo avviene in anni non sospetti, sin dai primi anni del Novecento. Mirai è un grande panfletista contro i professionisti della politica. Rientra un po' nel concetto del eh, rifiuto della, del sistema democratico rappresentativo. Ecco, un tema. Particolare che riguarda solo alcune realtà eh, europee, in particolar modo è quello del rifiuto dello Stato centralista. È un tema che rientra molto, ad esempio, nel discorso francese. La Francia centralista è la Francia repubblicana giappobina o girondina se vogliamo, mentre invece la Francia più profonda, guarda caso quella più legata alla tradizione bianca, per essere un po' schematici, è quella del particolarismo, del localismo. L'identità tradizionale, la tradizione identitaria di alcuni gruppi dell'estrema destra contemporanea francese non fa altro che richiamarsi a eh, realtà territoriali molto limitate. È un po' l'idea che, siccome potremmo ragionare in questi termini, gli stati nazionali contemporanei sono nati da. Tutto uno sviluppo di idee, applicazioni di idee eredi, dirette o indirette della rivoluzione americana e francese rifiutando che la rivoluzione si rifiutano anche le strutture centralizzate credendo nella propria patria ovviamente che può essere però di volta in volta o la Germania nel suo insieme dove il particolarismo non viene mai considerato anzi in qualche modo viene anche schiacciato o in certi altri casi laddove è davvero il prodotto Dell'unificazione con un prodotto eh, appunto giacobino la Francia, si va a trovare la patria praticamente in quella IMAT di cui vi ho parlato l'altra volta, ovvero sia nella particolare. Quindi, questo aspetto, la sfiducia verso il centralista è presente in alcune condizioni particolari, è presente in Francia, è presente in Italia, è presente in tutte quelle realtà dove l'unificazione in qualche modo si è eh, trasformata anche in un impianto programmatico ideologico tipicamente liberale, materialista, eccetera. Pensate al libertaggio meridionale che è un fenomeno di popolo, è un fenomeno tendenzialmente reazionario, indiscutibilmente questo. Oggi ci sono un, un, un, un tavalanga di bafferpisti su internet, ma anche in queste case editrici Napoli di Napoli e di Palermo che producono libri, dove ormai paragonano Lincoln Nanco o, Carlo Crocco come, come, o Car Carmine Crocco come, come, non so, di Palavra Cinevara, di piuttosto che cimili, ma questo era molto abbastanza pieno ma soprattutto erano spesso legati a un impianto a un impianto ideologico legato al pontefice a Roma, che era ancora Papa Re, legato al mondo di Spagna, insomma forse molti erano anche gendarmi, soldati dell'esercito polmonico, insomma, ecco, molti preti, insomma c'era anche una reazione contro lo Stato del che non fa più sottotraccia. Comunque ecco, anche lì abbiamo una risposta allo Stato centralista. Un altro aspetto è la fiscalia e il razzismo antisemitivo ecco, quindi rispondo quindi all'affermazione alla del nostro collega certo, quando si parla di comunità nazionali si fanno poi tutta una serie di distingue ci si richiama in qualche modo la purezza di questa comunità deve essere una comunità organica ma quando dico organica intendo anche di un'organicità razziale, etnica gli estranei devono essere trattati come tali anzi, devono essere espulsi tutte le comunità che si formano all'interno di questa grande comunità esattamente come per i partiti vanno tolte di mezzo gli ebrei con la loro eh, tradizione nazionale religiosa che li tiene insieme diventano ovviamente un elemento di disturbo per costoro peraltro saldandosi con antiche tradizioni antigiudaiche tipicamente cattoliche cristiane non sono altro che gli eredi degli assassini di Gesù Cristo a maggior ragione, e poi le tengono almeno più in modo leggendario che effettivo, o perlomeno collegati più, magari più presenti nell'Europa occidentale che orientale. Le tengono anche immense ricchezze, quindi motivi anche pratici spingono in qualche modo questa destra ad attaccare eh, l'ebraismo. Ma di sicuro dietro c'è anche questa componente. Gli ebrei rappresentano una comunità all'interno della comunità che non può essere accettata nel disegno di una comunità organica. Quindi ovviamente questa eh, comunità di fe, nazionale difesa deve diventare in ogni caso una comunità in qualche modo anch'essa di eletti, solo quelli di Pagliari, solo gli Ariani, solo i veri eredi della tradizione nazionale, della piccola e della grande patria sono parte integrante di questa comunità dei difesa. Ci siamo? Abbastanza chiaro, qua. ecco, e questo si richiama un po' a quello che ho detto su parlando della Germania, il culto del passato l'ossessione nei confronti della eh, decadenza contemporanea il concetto di decadenza è un concetto molto presente in queste culture eh, il mondo che ci circonda è un mondo decadente di nuovo la Francia ma anche la Germania soprattutto la Germania rappresenta in qualche modo un esempio di quello che sto dicendo immaginatevelo una seguace di queste teorie norrene nordiche di queste tradizioni che ovviamente vedono in uno spartano guerriero l'elite storica e culturale di una vera Germania di fronte, di fronte a un grasso borghese in Cilindro e frac, che consomiglia con un tabaren di Berlino negli anni '20? Questa sarebbe la Germania. Questa figura a forma sferica. Eh, Traboccante grasso e denaro, può rappresentare la mia Germania, dove il mio punto di riferimento è un uomo con la clava, il cappello con le corna, vestito di pelle, con dietro una cavalcata di varchivie che lo bacia, ehm, che, lo, che, lo, che, lo, che lo glorifica, mentre lui va in, atta, in azione e combatte contro ogni pagano, ogni altro popolo per affermare la grandezza della Germania stessa. È quello che c'è questo, questo cilindro, queste ospiti, queste, queste donne, eh, queste ballerine sulle ginocchia, in questo luogo decadente fatto di appunto gozoviglie e di cracule. Ecco, questa immagine è la stessa immagine alla fine che eh, viene evocata dai giornali più umani, quando cantavano i borghesi sono tutti dei porti, più sono merci, più sono vergi, più sono merci, più, più, più hanno i milioni, i borghesi sono tutti. Eh, ehm, questa quest idea, cioè che la decadenza della borghesia è parte integrante della decadenza del mondo occidentale, ma che anche quel popolo organizzato dai socialisti e poi dai comunisti non sia altro che una brutta copia di questa decadenza. l'operaio che, che prende i soldi, che aumenta lo stipendio sotto una lotta sociale anche pesante. Cosa va? Vale? La prima cosa che fa? Si compra una stufa. Eh, oppure si compra la macchina ovviamente in tempi più recenti o la televisione o un nuovo telefonino e diventa un borghese pure lui, un piccolo borghese che di poi si accetta da quello del tabarelli di Berlino e, e, e l'operaio dell della Fiat negli anni 70 che nel momento questi tempi sono tutti di fatto figli di un'unica decadenza, una decadenza che va anche oltre questi aspetti sociali diventa una decadenza culturale che viene poi rafforzata, questo attacco verrà rafforzato quando poi ci sarà l'invasione di un relativismo assoluto che è quello americano, perché quando si arriva dopo la seconda guerra mondiale alla cultura americana esportata, beh allora a quel punto davvero la rabbia sale all'estesa, lì all stelle, appunto, perché si giunge davvero a una, a una relativizzazione sociale, eh, culturale totale, questi, con questi esempi molto banali, molto semplici, semplicistici, forse anche sempliciotti, di una certa cultura popolare americana. Ovviamente eh, sono ben poco attenti forse costoro alla grande letteratura americana che arriva contemporaneamente alla cultura popolare, ci si ferma a Roger Roller e non a Eliderci, o a Volner o a Zaynberg, ovviamente quelli sono, sono, sono le chiche un po' troppo complicate. Anche se è un po' un po' ben per certi aspetti. Esempi di nazionalpopulismo. Beh, nel corso diciamo della storia della destra estrema, c'è sicuramente Casinier della Locke il grande leader della quali francese che in qualche modo da ormai aspintica un francese diventa davvero il punto di riferimento di una destra che fa del rapporto tra leader e massa eh, la base di tutto il suo eh, ragionamento. Gli stessi generali d'Algeri, Massu e Saran che si ribellano a De Gaulle, eh, mentre il generale sta cercando, il presidente della Repubblica sta cercando di chiudere e di uscire dalla pastoia della guerra d'Algeria eh, si rivela un tentativo di colpo di Stato alla fine fanno appello alla, alla massa alla popolazione creando anche le condizioni cioè progettando anche una Francia che si basa di nuovo sull'antico concetto di di inter-massa come unico, come unico diciamo, collegamento eh, Karl Lüger in Austria è un altro esempio di personale populismo e non a caso il sindaco di Vienna diventerà uno dei grandi maestri di Adolf Hitler un altro esempio ancora in Italia è Enrico Corradini con la sua, questo nazionalismo sono alcuni esempi ma ne potremmo parlare Potevo parlare a lungo di tanti altri che cos'è il fascismo? ma tanto è si può andare avanti ora. se vorrei che ve lo faccio questo è mi serve, ma sinceramente andiamo veramente nel... andiamo avanti che è meglio, tanto diciamo vogliamo per altri... Questa è tutta la definizione di Gentile sul fascismo. Lo leggo velocemente che non lo commento neanche. Un fenomeno politico moderno, nazionalista, rivoluzionario, antiliberale, antimarxista, organizzato in un partito di milizia è una definizione così con una concezione totalitaria della politica dello Stato, con un'ideologia attivistica, antiteoretica, a fondamento mitico, virilistica, antiedonistica, sacralizzata come religione laica, un punto. Eh, che afferma il primato assoluto della nazione, intesa come qua, comunità organica etnicamente omogenea, gerarchicamente organizzata in uno Stato corporativo con una vocazione bellicosa la politica di grandezza e di potenza di conquista mirante alla creazione di una nuova ordine e di una nuova civiltà ecco questa è la migliore definizione che si può trovare secondo me di fascismo e come vedete il fatto stesso che eh, sia circa 15 righe è la dimostrazione di quanto sia complesso il fenomeno che il fascismo sia la risultante di queste varie funzioni, guardate qua eh sono, è un fenomeno politico per moderno perché si richiama ovviamente alle novità del XX secolo, ma in qualche modo eh, rifiuta alcune componenti eh, dello stato moderno del mondo del contemporaneo e si richiama valori del passato è altrettanto vero, quindi non è segnato, c'è. C'è questo richiamo al passato, al passato di Roma, nel caso specifico del fascismo. Ogni fascismo ha un suo richiamo al passato. Pensate che lo stesso Corradini, uno ci domanda, mettono, mettiamo sempre insieme questi tre Corradini, D'Annunzio e Marinetti, quando parliamo soprattutto di interventismo, siamo all'anniversario, centenario della lotta per l'intervento, per la neutralità dell'Italia. Facciamo un po' di confusione, ma pensate che Corradini e Marinetti si odiano per forza di cosa? Perché Corradini, con il suo, la sua uh, associazione nazionalista italiana, che in parte era l'antisignano del fascismo, in parte, e poi in qualche modo sarà anche il correttore del fascismo dopo il 1923, e si richiama Roma, si richiama l'antica Roma le vestigia dell'impero sono parte dell integrante della Corradini e vi pare che uno come Marinetti possa accettare il passatismo di Corradini lui che vorrebbe dare fuoco se potesse incendiare il in marmo a tutti i monumenti di Roma, lui che vorrebbe trasformare le, abbattere Venezia Cannonate o Firenze lui che in qualche modo ricorda anche il Grubosier quando Parlava più o meno di cose simili, faceva un ragionamento artistico legato a un'architettura nuova, contemporanea, anche molto provocatorio. Ma lui invece, Marinetti, lo dice esplicitamente: lotta al passatismo. Quindi, tra i due c'è un abisso se ci pensate bene. Poi si trovano tutti insieme, ma si trovano insieme, interpretando anche la guerra in modo diverso. Superomismo, il, il, il superomismo di Danunzio il concetto di guerra come rivoluzione tecnologica di, di Marinetti e il concetto di guerra imperialista di Coradini sono tre concetti completamente diversi, non, non, non dimentichiamoci cioè, sono tre destre completamente diverse tutte e tre si richiamano quelle vecchie tradizioni che vi ho detto a quelle scuole ma ognuna si muove sulla sua strade. ecco tutto questo per dire che questa è l'unica spiegazione di una di una, di una di una definizione così lunga, perché quando tante sono le anime che compongono un movimento, una scuola di pensiero, tanti sono anche, eh, anche le parole che si devono usare per definirla, ci siamo. E come potete vedere non si può ridurre tutto dicendo che il fascismo è la destra, nel senso che sono i reazionali, è il braccio armato della oh, oh. borghesia, come diceva Gramsci. No, ci sono delle cose un po' più complesse che riguardano il fenomeno, come, come stiamo vedendo, e soprattutto molto più articolate. Lasciamo stare questo aspetto, se no entriamo troppo nello spazio. È tutto, ragazzi, continuo a chiedervelo, è tutto chiaro? Mm -hmm. Alzate le mani? No, cioè sì, non alzate le mani. Il mm -hmm. piano Izzali, quello che ho già citato, conclude questo scursus, cioè, con, mi aiuta a concludere queste mie considerazioni, affermando questo. Estrema destra non ha mai consentito, consentito un insieme ideologicamente omogeneo. Le famiglie che la compongono hanno molto meno cercato di sfumare le loro differenze per rispondere all'appello di una mia catalizzatrice da parte di un contesto di crisi di le forze disperse e diseguali dell'organizzazione di dell destra. Insomma, dividendosi in tanti rivoli, quello tradizionalista, quello nazionalpopulista, populista eh, quello più attento alle questioni sociali è quello più terrorizzato dalla rivoluzione perché ci sono questi aspetti perché al fascismo ci aderiscono in tanti ci aderisce appunto per fare tutto ciò è necessario per unire tutto questo è necessario un leader questo vuol dire dicevo al fascismo ci arrivano in tanti ci arrivano appunto coloro che vorrebbero una rivoluzione sociale solo patriottica cioè un avere proprio cambiamento radicale della società similmente a quello che vogliono ad esempio appunto i socialisti o i comunisti però con l'unica differenza è che non si può non riconoscere la grandezza della patria della nazione migliorare le condizioni sociali del proletariato significa creare un'unità di manovra che potrà essere parte integrante della difesa nazionale poi ci sono quelli che aderiscono al fascismo semplicemente perché terrorizzati dall'idea che la rivoluzione imminente possa in qualche modo pregiudicare le proprie eh, garanzie sociali. <coughs> non dimentichiamoci che c'è una fascia, e questo è il grande errore di Marx, uno degli errori di Marx, una che è, cioè, è scienziato e sociologo, sociologo che io stimo molto, ma nel quale non sempre mi riconosco perché, mentre l'analisi sociologica di Marx la trovo corretta per il momento, per il contingente in cui la descrive, Diventa difficile riuscire ad applicarla al XXI secolo, al XX secolo. Una dimostrazione è il fatto che Marx dice: che è stato attaccato dal, diciamo, dal progenitore della socialdemocrazia contemporanea. Dice che il certo medio si pauperizzerà e quindi tenderà o in parte minima da uscire, se diventare parte integrante della classe capitalista, o in maggior misura pauperizzarsi e quindi entrare nella, nel, nel proletariato. Come sappiamo, il Novecento è il secolo del Centro Medio. In parte produce il fascismo, in parte il Centro Medio si classifica attorno a liberale e socialdemocrazia. E in parte poi diventa addirittura parte integrante della sinistra contemporanea. Oggi la socialdemocrazia tedesca si basa principalmente sul un centro piccolo di borghese e sul gas operativo. Questo un, è una, uno sbaglio che Marx scopre e da questo sbaglio noi possiamo risalire a un ragionamento ulteriore quando in realtà il centro medio non solo non si preoperizza, ma anzi si creano le condizioni di un'aristocrazia operaria la quale a sua volta produce una piccola borghesia fatta ad esempio di quelli che nei campi diventano i mezzani quelli che nell'industria Passano dalla da produzione all'amministrazione, pieno da, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, di questa, questa osmosi sociale, per cui l'operaio specializzato sovente, anche il diventatore delle feriere, veniva promosso, soprattutto se faceva le scuole serali, veniva promosso al rango di amministratore, e comunque diventano eh, magari semplicemente guardiani, o diventano capi turno, o diventano capi posto, o steiger nel caso delle miniere. Cioè, appunto, capiturno il sottosuolo. Ecco, tutti costoro rappresentano una piccola borghesia, non più un proletariato. E il terrore, non lo dico io, ma trevorò che è un grande storico inglese. Il terrore di questa piccola borghesia di, di, di ritornare da dove arriva è un terrore forte. L'idea solo che si possa rinunciare a qualcosa che è stato raggiunto così faticosamente. Non vado a dire di no, e se c'è qualche idea in giro per il mondo che sostiene l'egualitarismo e quindi di fatto la scomparsa di questi vantaggi che sono stati così faticosamente raggiunti, io prendo il manganello e gli spacco la testa a quello che provo a proporre questa cosa. Ecco che il fascismo ottiene una forte. Un forte incentivo in questa forma di, eh, di, di, di appunto, osmosi sociale che si sviluppa in barba a Marx eh, tra la fine dell'Ottocento e il Novecento. Non solo si rafforza e non si indebolisce il Centro Medio, ma addirittura si forma una classe all'interno del cioè, Centro Medio, una piccola borghesia di provenienza proletaria che diventerà una delle componenti e dell'unità di manovra del fascismo insieme a quella a cui Marx aveva ragione dell'esercito reazionario di riserva qui Marx aveva ragione ovvero sia quel quello che invece il cascano che va giù non quello che sale ma quello che scende sotto il livello del proletariato quelli che vengono espulsi dal sistema produttivo che non trovano più lavoro quelli che ci ciabattano per la città alla ricerca di una professioncina o l'altra, il l'umpenproletariato, il sottoproletariato che vive gli espedienti, talvolta che tracima anche nella delinquenza, ma che semplicemente più delle volte si muove appunto in un'area misteriosa di ricerca, di lavoretti e di tutti i tipi, perché non riesce più a rientrare nella grande produzione, cova un odio che Va oltre anche i confini dell'odio sociale, diventa quasi un odio psicologico, nei confronti di chi sta meglio. Eh, questi possono diventare uno straordinario esercito a disposizione, un po' di tutti, lo utilizzeranno anche i partiti comunisti o i movimenti comunisti quando dovranno muoversi, diciamo in senso rivoluzionario. Ci sono diversi casi in questo senso. Ma non c'è dubbio che anche i fascismi troveranno un ottimo. Eh, riferimento, non certo ideologico, ma un utilizzo di tutto questo. Eh, non dimentichiamoci che la rabbia di tanti quartieri eh, favelas presenti anche nel territorio nazionale, pensiamo al Napoletano, pensiamo a Roma, dove la rabbia è una rabbia che si sente, dove davvero l'assenza dello Stato, eh, il problema sociale. L'incapacità di trovare un, luogo, un posto di lavoro, la rabbia che tutto questo l'alienazione che tutto questo sviluppa, è diventato nel corso degli anni terreno fertile per la destra radicale. Già ai tempi di Mussolini questo accadeva, già ai tempi di D'Annunzio, a Fiume D'Annunzio si porta in giro tanti di quei reduci che non riescono più a rientrare nella società produttiva che diventeranno parte centrale del movimento regionario Fumano e diventeranno anche parte centrale del movimento fascista in parte ci siamo ragazzi con queste considerazioni per fascismo allora entriamo nella fase che abbiamo anticipato prima cioè abbiamo detto e abbiamo dichiarato che il fascismo è un fenomeno che la pausa prova facciamo Poi prendi una sigaretta per, per, per, fiato. Sì, sì. Un la sigaretta per prendere fiato, va, è un po' paradosso. La sigaretta prendere fiato. Vediamo questa slide perché questo ci introduce al tema successivo che è quello della diffusione. Perché parliamo di fascismo in modo abbastanza generale. Individuiamo nell'Italia sicuramente il progenitore. Le ripeto quello che ho già detto la volta scorsa. Eh, Sternel sostiene che poi alla fine ma l'abbiamo anche notato noi la cura ideologica è più oltrante che in Italia, in Italia le cose si formano successivamente, l'attore gli italiani sono noti per raggiungere le cose no? ci, sono ci facciamo spesso ci facciamo anticipare agli altri anche in questo caso perché non c'è dubbio che abbiamo finora il numerosi esponenti della cultura politica francese tutta più tedesca, austriaca molto meno, diciamo, italiana. Il fascismo, però, attraverso anche un geniale uomo politico estremamente abile come Benito Mussolini, che oggettivamente, al di là di quello che si può pensare su di lui, è un uomo che si sa muovere con molta abilità, Fin troppo, forse molto, come ho già detto, molto più tattico che, strategico, che stratega, ma non c'è dubbio che sa immediatamente ha un rifiuto eccezionale, coglie immediatamente l'attimo e lo coglie con un'estrema efficacia pensate che nell'agosto del 14 lui scrive che la guerra è un crimine contro l'umanità a ottobre dice che non ci di entrare in guerra uno può dire come De Felice ha anche riconosciuto sulle dei francesi questo sì, ma non spiega tutto non ci si può inventare una eh, storia, un mondo, un movimento, un regime, soltanto con i soldi, eh, che sicuramente servono, evidentemente coglie l'acqua di un cambiamento radicale che, la società, sta, e la, che la, classe, la, la società politica sta vivendo in quel mondo. Ma il fascismo, ripeto, è un fenomeno che nasce in Italia, che per molto tempo è considerato fenomeno puramente italiano, ma che in realtà avrà poi una sua dimensione internazionale, anche perché gli epigoni ce ne sono parecchi. Sono tanti gli epigoni del fascismo nel mondo. Ecco, questo è grazie quella è la sua rappresentazione del capito. Ve eh, lo lascio per questo qui, così lo potete rivedere. Comunque... Già negli anni 20 Mussolini afferma che il fascismo è irrepetibile oltre frontiera perché dice questo? Beh, innanzitutto teniamo conto che siamo quando? Siamo dopo il 1922, durante un'intervista eh, a Ludwig, a Ludwig il giornalista che l'intervista per primo, lui afferma questa tesi: Ma il fascismo è irrepetibile, è un fenomeno puramente italiano perché lo dice? Ma lo dice innanzitutto perché deve accreditarsi a livello interno internazionale, cioè. Da, a, a livello interno ha bisogno ancora di dimostrare a quella classe politica che vi sta dando un certo, come dire, credito di essere il capo di una forza politica eh, affidabile, non certo il capo di un movimento rivoluzionario internazionale. Ma ancor di più a livello internazionale deve dimostrare di essere uno statista e se uno comincia a prendere contatti con tutti i movimenti e gli epigoli che si stanno sviluppando nel resto del mondo e a diventare il punto di riferimento, una sorta di Lenin rosso nero, beh, allora a quel punto chi lo potrebbe cogliere come statista? E siccome poi questi movimenti che si formano all'estero sono spesso un po' la brutta coppia, sono delle colorazioni, sappiamo sin dal famoso film contro Max che le clonazioni e producono sempre cose peggiori rispetto all'originale È così come le fotocopie quando è fotocopiata una fotocopia tende a essere brutta Beh, e quindi a continuare a copiare il fenomeno del fascismo italiano eh, all'estero si produce spesso, soltanto almeno negli anni venti eh, brutte copie elementi fascistorici si formano Assai poco ideologici, limitati spesso ad azioni di rompisciopero, guardie bianche vere e proprie, sovente anche organizzazione ai limiti della legalità, ecco, quindi poco presentabili. Immaginatevi un Mussolini con anche lui vestito da diplomatico e ministro degli esteri, non dimentichiamoci, essere capo del governo, che si presenta in Francia mentre poco tempo prima ha incontrato gli uomini del fascio di de Valois che è un Movimento oggettivamente poco presentabile. Oppure vai in Inghilterra e dopo aver incontrato i british fascists, che sono le camicie azzurre inglesi, che sono il movimento antisignato della British Union of Fascists, che è un'altra cosa di Mosley, e che però negli anni '20 rappresenta più o meno semplicemente un movimento a rompisciopero, non diverso da quei eh, personaggi che rompevano gli scioperi in America con la fascia bianca e con la danza da baseball obiettivamente cose utili ma che non è meglio far vedere i soggettati diciamo, eh? un Mussolini che diventa il interlocutore di questa roba non è un Mussolini che possedeva il tavolo dei grandi insomma per accontentare la destra liberale e anche cattolica che lo ha sostenuto in Italia e per dimostrare all'estero di essere presentabile Mussolini vive una fase, una stagione assolutamente lontana dall'idea di diventare leader di una internazionale fascista i tentativi che vengono fatti sono tentativi limitati e combattuti soprattutto quando Dino Grandi prende in mano l'allora Palazzo Chigi perché all'epoca era sede del ministro degli esteri poi sarà Parnesina quando Grandi diventa ministro degli esteri essendo lui ancora più laico di Mussolini nega completamente l'appoggio a questi movimenti si limita a sostenere quelli che possono servire nella sua iniziativa diplomatica e quindi dà una mano ai dipendimentisti croati e macedoni per scardinare la Jugoslavia, ma è uno strumento di tipo diplomatico, è una sorta di internazionale del terrore per scardinare quella che Mussolini ha definito l'orribile creatura versagliesca, cioè nata Versailles, non è certamente un'azione di internazionalismo fascista quella di grandi, eh... Ci saranno altri casi, altri tentativi come il Centro Internazionale di Studi sul Fascismo di Losanna che però è un fenomeno che dura pochi anni e che peraltro ha pochi risultati pratici e fa spendere molti soldi fin troppi al regime fascista italiano e qualche azione di alcuni singoli esponenti dei fasci italiani all'estero, come Bonservizi in Francia o come Camillo Penizia a Londra tutti i movimenti che tendono, cioè, iniziative che tendono a prendere contatto con questo corretto del fascismo. La crisi del 29, viceversa, è la chiave di volta, il passaggio, è la cesura rispetto a questo passato. Con la crisi del 29 eh, abbiamo una novità. Se nel 1920 la prima crisi del dopoguerra, ha sì creato difficoltà nell'Europa, ma c'è un punto di riferimento: ce ne sono due assolutamente potabili, diciamo così. La Russia rivoluzionaria da un lato, per la sinistra, una Russia che sembra ancora estremamente vitale vivace, è una Russia che è a metà tra il comunismo e la Repubblica Giacobina del 1792, e dall'altra parte gli Stati Uniti d'America, fortissimi guidati ancora nel 19 almeno fino al 21 da un, un, un punto di riferimento liberal democratico che è uno un Wilson. Ma e quindi sono due realtà forti, con due un'economia forte, quella americana, e una potenza ideologica forte come quella della Russia bolscevica. Nel 29 la Russia bolscevica si è trasformata in una nazione controllata col pugno di ferro da Stalin che mh, al di là di quanto può essere suggestivo in certe aree della sinistra non, è più il, eh, non ha più questa patina di Giacomino con la stella rossa dei, del suo predecessore di Trotsky. E dall'altra parte gli Stati Uniti, che un tempo erano il punto di riferimento del Centro Medio, sono i primi a essere crollati. Una doppia crisi, quindi, crisi dei valori russi in Unione Sovietica, crisi economico-sociale negli Stati Uniti. Dinanzi a questa doppia crisi del mondo comunista, in generale delle sinistre, del mondo anzi del mondo comunista delle sinistre filo-sovietiche e del mondo liberal democratico, socialdemocratico, eccetera, con la crisi di New York. Ecco che si inserisce la terza linea finalmente si può lanciare l'idea di un'Europa equidistante dal bolscevismo e, e dal capitalismo. E non a caso proprio in quegli anni si formano un po' dappertutto i fascismi europei, in Gran Bretagna, eh, in, in Norvegia, con in Gran Bretagna con, con Oswald Mosley che non ha nulla a che fare con i predecessori dei british fascisti. So, la british union fascist di Mosley è un movimento. Un signor movimento che raccoglie anche parecchie adesioni, e anche il, uh, il movimento nazionale, di, di raggruppamento nazionale di, di Quisling in Norvegia, De Grey ovviamente in Belgio, ehm, De, no, De A, Doriot in Francia, Pavelic ovviamente in Croazia, Zalasi in Ungheria, Codreando in Romania. Jotic in Serbia, cioè nella Serbia jugoslava, Primo del Rosario. Cioè primo del Vera in, in, in, in Spagna e, e Odafi in, o, o in Irlanda, eh, lo stesso re di Bulgaria. Boris Terzo, in qualche modo, si appassiona seriamente alle idee del fascismo. Lo fa anche il cancelliere austriaco Dolfus, un clerico fascismo di stampo quasi di stampo quasi preconciliare, anzi preconciliare, persino il generale, il colonnello Foglalà in, in Svizzera crea una federazione fascista svizzera e naturalmente eh, Salazar in Portogallo, Dea è un ex socialista come Torriò è un ex comunista, perché attenzione, Dea in Francia ancora, attenzione nella crisi. Nelle ideologie del 29 assistiamo anche a un flusso non indifferente di ex comunisti e di ex socialisti verso questa nuova forma di eh, movimento, di fascismo. Non è un caso che le stur battaglie delle tedesche verranno ribattezzati battaglioni di stecca. Russe battaglioni, cioè Bruni Fuori e perché molti di loro provengono proprio dall'esperienza del Partito Comunista o del Partito Socialdemocratico, delusi da questa esperienza, finiscono lì. E molti di loro finiranno poi anche accoppati con la notte dei lunghi coltelli, quando non serviranno più e saranno considerati troppo rivoluzionari per i suoi gusti. Il francismo francese di Ducard, Mussert in Olanda, in generale nei in Grecia, da non che alcuni di loro sono dittatori, perché dopo il 20 marzo 1928-1932 sorgono in numerose nazioni eh, europee una serie di dittature. Adesso veramente faccio una pausa, vi lascio vedere questo vi lascio vedere questo slide, come una sigaretta e poi lo prendiamo. Avete domande? Eh? Calano del Potto, nel 26, nel 28 prendo le mani, quando si firmano i professore dell'Università di Piollipra, Antonio di Salazar, poi abbiamo la dittatura di Enrico, il padre del fondatore della Farange Spagnola, che è 23, il primo forte di Alfonso XIII, poi abbiamo altri casi, nel 1929 il re Alessandro Karage si stufa della pacelizzazione etnico-politica della Jugoslavia e crea uno stato integrale di fatto ispirato molto al regime mussolimiano. In nel 1933, da un regime nazionale temporativo in Austria, abbiamo un autoritarismo asburgico dell'ammiraglio Orti in Ungheria, abbiamo già citato Boris III in Ungheria nel 1923, non parliamo poi di recato, il secondo di Romania, che è forse il più autoritario tra tutti i sovrani dell'epoca, anche in Polonia, Fisulski, il problema è di socialista, ma anche ha ripreso lì, si ritrova a creare uno stato di fatto a un volontario, soprattutto all'esercito, tutti i paesi il Nord e Baltico poi lo diventano, anche la Finlandia per certi aspetti tende un pochino a un autoritarismo di reazione contro la Russia bolscevica. Eh, insomma è male mal, mal, c'è cioè la in Turchia, in Turchia, che hanno uno stato laico e eh, progressista dal punto di vista dei diritti civili, crea uno stato autoritario, eh, lo fa, no, fa Rezog in, in Albania, lo fa a maggior ragione generale dei Taxas con il colpo di Stato del 34 in Grecia. Insomma, che ci sia un mondo che sta andando a destra, come scrive Ignazio Silone della scuola dei dittatori, che è tra l'altro un libro che vi consiglio di leggere, anche per vostra cultura generale, è un bellissimo libro meno noto di Silone, si chiama La scuola dei dittatori, ed è la scuola di questo populista americano, Mr. W, non c'è tagliato con Bush. Mr. W, visto <ride> <No, ride> W arriva in Italia per capire che cos'è un dittatore e quindi parla con un antifascista che gli spiega il dialogo. E alla fine, appunto, si dice: Se non sbaglio, la scuola dei dittatori, forse mi confondo con Marcia su nome i di, di lusso. No, beh, il libro è molto bello e si chiama La scuola dei dittatori. Però il finale che vi ho detto, il mondo va a destra e la risposta è no, il mondo non va né a destra né a sinistra ma giretto di al proprio asse come sempre, come sempre sarà e la risposta è eh, appunto fascisti sta particolari. Ecco, vi dicevo sicuramente c'è una moda che è quella della dittatura, insieme alla moda dei movimenti fascisti o stavo fascistoidi che stavolta però sempre organizzati negli anni venti il risultato di tutto questo vabbè, questi sono i movimenti già citati eh, sono veramente tanti come vedete non li sto adesso a richiamare tutti ma sono parecchi. vedete che roba praticamente in ogni paese ce n'è uno nasce persino un'organizzazione fascista russa non in Russia ma a eh, Argin, in Manciuria. Poi in questo leader schiederà Stalin direndo di aderire all'Unione Sovietica come fascista, arriverà anche non se avrà mandato in scherma. Ecco, organizzazioni di varie forze, è eh, sia ben chiaro, perché la Lega Generale Fascista Olandese, nonostante poi il movimento di Mussert diventerà una. Il punto di forza del collaborazionismo è veramente la il fronte nero che non è anche citato, il circuito olandese, è praticamente rappresentato da uno solo che per pure i soldi da Mussolini senza fare niente, eh, però ci sono organizzazioni anche ben più forti, la legione dell'Arcangelo Michele è il terzo partito fascista d'Europa in eh, insieme alle croci frecciate eh, inglesi e poi altri abbastanza forti insomma. Qui c'è una certa presenza del so, partito nazionalista spagnolo di Arbignan, Arbignan, Arbignan, eh, è l'antisignano della Falange. Ma, insomma, sono forze eterogenee dal punto di vista numerico, anche con ispirazione ideologica. Ma che si chiamano più o meno tutto il fascismo. È uno dei motivi per cui quindi, <coughs> Mussolini cambia la linea. Cambia la linea e lo cambia per tanti motivi. Eh, la trattativa sul disarmo con la Francia naufraga, disarmo navale, siamo tra il 29 e il 32, eh, c'è un problema legato a una novità che sta avvenendo in Germania, questo è un fenomeno importante da ricordare, non è che il fascismo non abbia una fase antinazista, ce ma il suo antinazismo nasce dal fatto che il regime è prima di tutto italiano e la Germania di un Hitler che si sta rafforzando sempre di più può diventare revisionista sui confini settentrionali, sul Brennero E allora gli interessi nazionali superano le comunità del nord, le comunanze ideologiche. Ecco quindi che questa presenza di un Hitler sempre più eruento, che non ha ancora chiarito bene il problema dei confini meridionali della Germania, ma anzi continua a sostenere l'Anschuss con l'Austria. È un elemento che scatena diciamo, la rabbia di Mussolini, con le conseguenze che voi conoscete, la crisi europea del 1934, eccetera. C'è anche un grande sviluppo della concezione anti-europea, e con questa è la, la rivendicazione della Corsica che fa parte diciamo, dell'impianto antifrancese. Ecco, dicevo, c'è una mh, di ideologie anti-europee nell'Italia nell del, della, della svolta del, del decennio, perché dinanzi a Aristide Briand e alla sua idea di federazione europea, il famoso Patto Briand Kellogg, che è parente di quel corpo, ex maestro e segretario di X, se, se Stato americano, e che è un'idea che poi è alla base dei, dei, diciamo, dei, dei, dei programmi eh, pionieristici dell'integrazione europea dell contemporanea. E dinanzi anche alle idee un po' più complesse di un Gude Nove per quanto riguarda la Paneuropa, tutti gli elementi che vengono considerati d'origine francese, massonica, legata agli interessi di Parigi. Eh, demoplutocratica plutocrazia, ovvero il governo del capitale, il governo del denaro Dinanzi eh, a tutto questo nasce un, proprio, un vero e proprio movimento anti-europeo, rappresentato in primo luogo da Svelo Gravelli ehm, con la sua anti-Europa produce e poi con il giornale ottobre produce una vera e propria serie di pamphlet abbastanza confusi i, i libri di Gravelli sono i ve lo assicuro, lo tutti fanno schifo dal punto di vista della sintassi, dal punto di vista delle idee, mette dentro tutto, è un autodidatta che infila tutto quello che trova in biblioteca e lo mette dentro non sono assolutamente leggibili dal punto di vista, come dire, stilistico dal punto di vista del contenuto sono molto interessanti, non è stupido ovviamente <coughs> l'idea è quella di creare che cosa? di creare un'Europa, anzi un'anti-Europa che sia fascista, contrapposta tanto alla Francia che alla Roma Sottica quanto alla Germania, Slavo slavo-germanica, slavo-teutonica, quanto l'Europa marxista rappresentata dalla Russia. Queste tre europe non possono che essere alternative all'idea di un'Europa fascista, ovvero sia una sorta di Europa ehm, controllata localmente dai vari partiti ispirati eh, dal fascismo, controllata e ehm, gestita anche da forze conservatrici, se si vuole. Ma ispirata al corporativismo, che è la grande ideologia di base del fascismo, inteso come soluzione dei problemi economici e sociali contemporanei, non è la rivoluzione, non è la lotta di classe, non è neanche il controllo capitalista della società, è appunto la collaborazione tra le classi l'unica soluzione. Ecco, questa Europa dovrà nascere e poi fare di Roma il suo perno. Roma diventerà di nuovo la capitale di un impero continentale, una comunità imperiale, eh, attorno ovviamente alla figura di Mussolini. In più, con il 1929 abbiamo un altro motivo, quindi abbiamo parlato di ehm, scelte di tipo diplomatico, è necessario rafforzare la figura di Mussolini e del fascismo contrapponendo tanto la Francia plutocratica quanto la Germania imperialista. È necessario dare a, a, al, al fascismo una seconda rivoluzione, con questa idea di una rivoluzione europea che possa allontanare gli spetti del marxismo e del capitalismo. Eh, il corporativismo è una soluzione che può essere applicata ovunque, e in più, diciamo, abbiamo anche l'idea di un fascismo che diventa anche murale della cristianità, soprattutto dopo il concordato del 29. Ed ecco quindi che, vabbè, questa è una tipica affermazione di Gravelli, Europa contro l'Europa di Parigi di Mosca di Ginevra, Ginevra è capitale sede della Società delle Nazioni, la nostra anti-Europa al nome di Roma, instaureremo l'unità religiosa d'Europa onde fondare il ritorno agli ideali, il fascismo dell'Italia moderna è classica, e classica, è, cioè, è, è, è classica, è il restauratore di una civiltà. Roma è il centro morale di azione, noi altri, italiani, stretti a Toma Mussolini, prepariamoci per la grande nazionale, prepariamo gli uomini che sappiamo vedere la supremazione dei valori ideali. Di la rivoluzione fascista sarà creatrice e storicissima, l'anti-Europa delle camicie nere sarà un'idea di redenzione, ecco, questa è diciamo, l'affermazione caratteristica no? la, la principale, e una delle, delle tante frasi scritte da René in tutti questi suoi libri. Infatti, quando ci sono gli scioperi che assumono anche caratteristiche insurrezionali, della, Gran Bretagna del 28, ecco il popolo d'Italia a pubblicare questa vignetta, c'è cioè una bacchetta, cioè una, una specie di guscio di nocce su John Bull, la, la tipica rappresentazione della Gran Bretagna, un ciccione vestito con un tight, un mezzo tight, con la tuba, o lo Union Jack di sopra, e si osserva a Churchill, ma Churchill non è ancora il ministro. Che è in un mare in tempesta, qui abbiamo un contrafforte di un porto evidentemente italiano a forma di fascia di torno con l'italia turrita, che rivolto all'inglese dici Arriva a me e ti salverai. Questo è un po' il concetto diciamo, che si esprime facilmente con questo disegno: il concetto appunto di un'Europa fascista come unica ancora di salvezza eh, per tutti. Ci sono tanti motivi interni che ora lo sto a spiegare, ma insomma, rapidamente abbiamo ovviamente un partito che è entrato in un cono d'ombra, è necessario quindi dare un po' di vitalità anche all'impianto ideologico, si è un po' tutto cristallizzata questa rivoluzione del 28 ottobre del 22. I giovanissimi, i più giovani, quelli che non hanno neanche vissuto l'esperienza dello squadrismo, che hanno 19-20 anni, vogliono una seconda rivoluzione. Eh, Giovanni Gerarchia di diventa fondato da Mussolini, ma, eh, diciamo, ispirato da Montagli e da altri territori del regime, diventa un po' il loro pamflet, il loro organo di riferimento. Mussolini vuole canalizzare e pilotare questa fronda diciamo cosiddetta nodista, c'è anche suo nipote, Enrico Mussolini, figlio di Arnaldo, tra i coloro che sostengono una seconda rivoluzione, e quindi in qualche modo è necessario dare a questo impianto ideologico anche forma concreta insomma siamo agli albori dell'internazionale fascista oltretutto abbiamo anche Ciano che frene non vede l'ora di diventare ministro degli esteri per ora è sottosegretario alla stampa e propaganda, poi diventerà ministro della stampa e propaganda quello che poi diventerà nel 37 di un po' con Fieri, però, un nazionalista nella fase in cui è responsabile della stampa propaganda, Ciano vuole a tutti i costi fare anche politica internazionale. Ovviamente c'ha prima Mussolini, poi Grandi, poi di nuovo Mussolini, dopo il 32 con il ministri degli esteri, i quali devono muoversi ovviamente con maggiori circospezione. Certo, Grandi è proprio un diplomatico a tutto tondo, nonostante il suo passato, diciamo... Squadrista Mussolini, quando torna agli esteri, forza un po' la mano. I tempi sono anche cambiati, va detto nel 1932, la situazione è cambiata rispetto al 1928. Tuttavia, nonostante questa diplomazia larga, chiamiamola così, Ciano, proprio per cercare di rafforzare la propria presenza a livello internazionale, eh, alimenta ulteriormente questi movimenti anti-europeisti e internazionalisti all'interno del fascismo. Il risultato di tutto questo sarà prima il convegno volta sull'Europa del 32 e poi il 15 luglio del 33 la nascita dei comitati d'azione per l'universalità di Roma, CAUR. Questo è il loro simbolo. Ecco, vedete, si vede male, c'è chiaramente la lupa di cosina, Auri, Fascio, e di al solito di simboli, diciamo di mix di vari simboli della regione. Gli scopi iniziali sono semplicemente inquadrare gli stranieri presenti in Italia, che per vari motivi vivono in Italia, studenti, lavoratori, eccetera, professori, docenti, tecnici, eh, favorevoli al fascismo e in qualche modo tenerli sotto controllo. In realtà poi si supera questa fase, che diventa soltanto, come dire, l'immagine esterna, diffondere la propaganda all'estero. Uh, diventare il luogo di incontro dei fascismi stranieri, coordinare azioni propagandistiche comuni, fare anche opera di spionaggio, soprattutto dopo la guerra di Etiopia, quando è necessario capire e comprendere quello che sta succedendo a livello internazionale. Ma in generale avviene anche prima, ci sono vari casi che adesso non racconto, ma che sono la base in qualche modo dell'azione spionistica dei caos, che Alcune volte prendono contatti in modo piuttosto pasticcione anche con i servizi di informazione militare, sì, i quali trattano questi agenti dei ricavo con un certo disprezzo che se qualche volta qualche informazione diventa utile, soprattutto dalla Romania, nel suo modo piuttosto bene. Mediazione diplomatica il tentativo viene fatto in Grecia soprattutto, eh, si mappano con i fascisti, i fascismi esteri si crea proprio una vera e propria una. una poderosa documentazione sui movimenti partiti di tutto il mondo, eh, diventa uno strumento di finanziamento occulto. I CAO sono uno strumento che non solo utilizza per finanziare questi movimenti e laddove può servire naturalmente i finanziamenti aumentano e distribuiscono a seconda delle convenienze a livello di politica estera. Se si litiga con la Francia è così si comincia a finanziare il movimento di più cari. Quando i rapporti con la Francia sono migliorati, ecco che allora i finanziamenti si arrestano. E magari se i finanziamenti si arrestano lì, proseguono da un'altra parte se in quel momento c'è un'iniziativa diplomatica che ne so dei partiti. Talvolta diventa uno strumento extra legale. Il presidente di questi comitati è questo Eugenio Koselski, che varrebbe un seminario solo su di lui personaggio assolutamente ambiguo, comincia come radicale, cavallottiano morirà moderno cristiano. Nella sua carriera ne ha viste tutti i colori, è un, un vero e proprio galleggiante nella storia d'Italia. Eh? Pensate che nel 1943, dopo essere stato non fascista di più, dopo addirittura aveva aderito con entusiasmo alle leggi razziste del 1938, dopo aver fondato una giornale razzista che è l'idea di Roma, Dopo aver sostenuto l'alleanza con Hitler e dopo essere diventato rappresentante del partito nazionale fascista Zagabria, eh, per, Zagabria diciamo, nella sede del movimento Ustasha, essere diventato amico di Dido Eugen Quaternick, uno dei più brutali esponenti della dittatura. L'Ustascia nel luglio del 43, proprio il giorno della dittatura del gruppo di Stato, entra nella sede dei CAU. Che ormai non ci sono più, però nella sede dei Volontari d'Italia butta via tutto, infatti io per fare questa ricerca ci ho impiegato un meraviglio perché ha bruciato quasi tutto, ha cambiato il quadro di Mussolini con quello di Badoglio e ha scritto una lettera dicendo a Badoglio che non è mai stato fascista quando la polizia repubblicana di Salò lo arresta scriverà una lettera che lo manda in carcere, scriverà una lettera a Mussolini dicendo che è tutta una danna, e che lui è sempre stato fascista nel 50 riemerge come uomo di Revecchini, sindaco sì, di quello di Roma e riuscirà poi a prendere una medaglia d'oro eh, al valore civile del Ministero della Pubblica Istruzione e morirà nel 69 Beh, in condizioni abbastanza curiose. Notate, abitava, aveva questa bellissima casa di Dannunziana struttura, a, a valle di Casentino, che in linea d'aria è a circa 2 km da Villa Vanda, alle allora, la sede di Dicio non è escluso che alcune carte dell'Uno siano finite nelle mani del vecchio <ride> Venerabile. Comunque, al di là di <ride> questo aspetto, il personaggio meriterebbe di una Ma storia a sé un genio Coselsky. <ride> a parte questa storia, sono un unico biografo tra gli perché non si sa molto più di quello che vi ho detto, mi piaccia non che tanto raccontare di verità. Diventa l'uomo che ovviamente gestisce anche le parti più segrete dell'azione di Mussolini. Pensate, durante il di Marsiglia lui si trova a Marsiglia, famoso attentato che ucciderà in Jugoslavia il ministro degli affari Qui a Montreal nel 1934 riunisce appunto i partiti fascisti di tutto il mondo. In realtà di tutta Europa. È una riunione, quindi è lui un che la è un unità fotografia. Della, della, della, del congresso ci sono altre tra l'altro alcune facce sono state con malamente con la matita per cercare di far vedere i personaggi l'idea della cospirazione piaceva molto l'idea è. è quella di creare un brannero ideologico contro la Germania ma anche di lanciare l'idea di una sorta di nuova internazionale stavolta di tipo fascista una specie di fascino interno questa internazionale dei nazionalisti non funziona. La fase propagandistica successiva alla prima fase diciamo, di attività cospirativa eh, sarà soprattutto legata agli interessi italiani in Etiopia, poi dal 36-39 non serve più. Eh, Ciano diventa ministro degli esteri, Mussolini si avvicina a Hitler, ormai parlare di un Brenner ideologico non ha più ragione d'essere, a Ciano non serve più questo strumento di politica diplomatica parallela e quindi di fatto non esiste più, viene sciolto definitivamente nel 1939, è interessante notare che diventa però una scuola di collaborazionismo. Molti di questi signori presenti saranno poi esponenti della fase, diciamo, collaborazionista europea, questi sono tutti i simboli dei movimenti che abbiamo detto come cavi, Muskasha, il Partito Popolare Francese. I rumeni, la falange spagnola, il francismo, tutti costoro, molti di loro parteciperanno poi alla fase successiva e finale del discorso che facciamo quest'oggi, ovvero sia il collaborazionismo. I motivi del collaborazionismo durante la guerra. Beh, vari, ovviamente è un movimento che aderisce principalmente alla Germania italiana e al nuovo ordine europeo italiano, il collaborazionismo filo italiano non esiste, devo dire che da questo punto di vista i tedeschi si comportano con molta più attenzione, pur venendo da una scuola meno universalista di quella mussoliniana. Oggettivamente il fascismo mussoliniano, al di là del fatto che c'è un fallimento dell'internazionale fascista, è un fenomeno che può essere applicabile perché gli manca la componente razziale sì, diventano razzisti, antisemiti lo sono per quanto riguarda le popolazioni africane non c'è dubbio anzi, diciamo che l'antisemitismo fascista è presente anche in alcuni settori prima del 38 tuttavia è un movimento oggettivamente applicabile lo si vede il nazismo è un movimento come sappiamo che si basa sul principio della come abbiamo detto, del minuto interno del pan eppure riesce lo stesso a interloquire con i movimenti collaborazionisti, garantendo delle autonomie, giocando la carta soprattutto etnica, in certi casi, oggi si parla molto di Ucraina, il collaborazionismo ucraino, che è un fenomeno molto diffuso e soprattutto estremamente compromesso con le vicende tristemente note della Shoah, è un esempio di eh, impegno etnico. Io collaboro con i tedeschi e mi stacchi dall'Unione da Sovietica. Avviene lo stesso in Slovacchia, in Slovenia, eh, in diverse realtà del Belgio. Poi c'è una scelta ideologica, una scelta di reazione contro il pericolo comunista, la sopravvivenza, ne abbiamo già parlato la volta scorsa. Bene, il collaborazionismo è il punto di partenza del movimento neofascista europeo del dopoguerra. Ecco, questi sono le SS belge, questi sono i collaborazionisti russi. Qui è Quisling che parla, vedete, vedete con quale ammirazione gli occhi sono il di, di un innamorato forte. Vedete, il proprio lo ama, lo ama la follia nel 1945. Tutto l'impianto crolla ovviamente, I leoni morti che alla San lupo, uno dei più autorevoli esponenti del collaborazionismo francese. Maurice Bardèche, un altro collaborazionista francese e noto anche per i suoi, i suoi lavori negazionisti e comunque diciamo il ideologo del primo fascismo francese. Dirà che la caduta di Berlino nel 1945 sta alla civiltà occidentale, così come la caduta di Atlanta nel 1864 sta alla civiltà occidentale sta alla civiltà occidentale nel XX secolo, così come la caduta di Atlanta nel 1864 sta appunto alla caduta della civiltà occidentale nel XIX secolo. La vittoria, cioè dell'unione sulla confederazione, è una tragedia per la civiltà occidentale in termini razzisti ma anche in termini, in termini come dire, antimodernisti il Berlino è di nuovo una tragedia per la civiltà occidentale nel effettivamente è una tragedia sicuramente per il collaborazionismo e per il fascismo internazionale c'è una punizione spontanea e una punizione giudiziaria ci sono tanti esempi di punizione che coinvolgono ovviamente un numero elevatissimo di innocenti <coughs> e già che i francesi contro ogni forma di collaborazionismo, talvolta ci danno anche l'impressione di essere un modo per togliere di mezzo imbarazzanti testimoni. Non sono pochi i collaborazionisti che partecipano alle punizioni di altri collaborazionisti per evitare che questi possano testimoniare il loro coinvolgimento. Di chi li ammazza, eh, ci sono casi. Dice verso ovviamente di punizioni non, per, non sto dicendo giusto o sbagliato, ma diciamo motivate di collaborazionisti. In Francia il fenomeno delle cucinazioni di massa è elevatissimo. Ma pensate che è elevato persino in Germania, lo conoscono in pochi: negli altri forni della RUN vengono buttati vivi i, i gaulaiter nazisti dagli stessi operai tedeschi nel 1945. Gli americani li devono trattenere a in alcuni casi, soprattutto i minatori sono piuttosto innervositi, non vedono l'ora di come di arrivare alla federazione in Italia abbiamo, lo sappiamo, Gian Paolo Passa che ha scritto parecchi libri, qualcuno buono, qualcuno meno buono sul tema del famoso triangolo rosso triangolo della morte, le foibe istriane ma soprattutto le foibe triestine sono anche un fenomeno di questo tipo, sebbene la foibe triestina è principalmente un fenomeno di pulizia, pulizia etnica dove l'elemento italiano viene eliminato prescindendo dalle sue idee politiche tant'è che è molto probabile che il numero dei morti non fascisti nelle, nelle foibe sia superiore a quello di quelli coinvolti in qualche modo nella fase finale del collaborazionismo Uh, però anche lì si può parlare in parte di rabbia, di punizione, o comunque di rabbia popolare, ma di punizione scientifica da parte dei vincitori sui vinti. La Volante Rossa, è... con i suoi, le sue iniziative sempre più illegali, che portano addirittura a trasformarli in come dire, eroi di una forma di insurrezionalismo anni 70. Gian Giacomo Feltrinelli vedeva nella Volante Rossa un punto di riferimento lo stesso Renato Cuccio La Volante Rossa è un'organizzazione clandestina legata, al, a, legata non direttamente, prove non ce ne sono, ma diciamo, composta da appartenenti a gruppi della, eh, della resistenza durante la guerra che continua l'operazione diciamo, di eh, risoluzione dei problemi fascisti anche dopo l'instaurazione del governo repubblicano democratico, per cui negli anni tra il 45 e il 1947 le azioni di questo gruppo clandestino proseguono e si rapiscono esponenti diciamo del passato regime e spesso questi finiscono male, cioè, i rapporti con il vicino sono stati mai... Chiariti si presume che ci siano stati dei rapporti locali, ovviamente faccio fatica a credere che con gli atti ne facessero una questione, diciamo, ne, ne facessero uno strumento, più facile che a livello locale ci fossero eh, considerato anche il tipo di, diciamo, di rabbia che nasceva dal dopoguerra, ci fossero degli attentati È un fenomeno che viene ascritto a livello diciamo, giudiziario nel campo del terrorismo. Che perché qualche volta la Volante Rossa andava anche un po' oltre la vendetta contro i fascisti? Quindi, se c'era il Prete che aveva fastidio piuttosto che il sindaco democristiano liberale, anche quello di tanto finì la Volante Rossa rientra, si muoveva soprattutto nel Milanese e rientra un po' nel concetto del triangolo di Rossa della Morte. 10.000 morti in Italia, in Francia, eh? 10.000 morti, contro, secondo i calcoli più recenti, 15-20.000. Ma sono calcoli legati anche un po' ai libri di panza che tende un pochino a aumentare il numero. Comunque sono cifre che non si, si distorcono da questa... E ancora di più è il caso olandese, che nessuno conosce, lì veramente i morti sono diversi e migliaia. Praticamente tutti i seguaci di Russia vengono ammazzati e ovviamente nell'est, anche se nell'est il fenomeno è curioso perché il tipo di punizione colpisce molto di più il quadro dirigente dei partiti collaborazionisti, mentre in certi casi abbiamo un coinvolgimento di quelli che sono capaci di fare il loro mestiere, quindi i torturatori delle croci frecciate diventeranno i torturatori della WAP. I processi criminali nazifascisti sono vari, cioè ovviamente la fucilazione dei Gerarchi, foto rarissima foto dei, dei fucilandi di Dongo, come vedete ci sono anche i nomi, questo è dell'archivio Gramsci, Pombaci, Zerbino, Pavolini, eccetera, vengono tutti fucilati a Dongo, come sappiamo nella, nella 45, ovviamente abbiamo anche, ecco, questa è l'altra la, la, foto che ho trovato, come vedete sono tutti di spalle, perché tutto praticamente, a parte qualcuno che non c'entrava nulla, perché mettono dentro un po' tutti, c'è un aviatore dell'aviazione repubblicana che viene scambiato per la, il pilota Mussolini, tanto per dire un nome, però ci sono anche il ministro degli interni, piuttosto che che sono effettivamente due grandi c'è governo, di sa, e più c'è Bombaci che è la del segretario del Partito Comunista d'Italia che per tutta una serie di traversie si ritrova al fianco del vecchio amico di battaglie socialiste Mussolini e viene fucilato gridando di l'Italia il socialismo quindi è carico un po' di tutto il punizione dei gerarchi ovviamente punizione anche dei gerarchi beh, ovviamente per Hitler sappiamo come è andata a finire anche per Mussolini in suo modo su Hitler siamo più sicuri come è finito Mussolini sappiamo solo che, sì, che è morto poi chi l'abbia ammazzato è ancora parecchio discusso anche fin troppo. i gerarchi nazisti vengono tutti condannati per chi più chi meno alla pena capitale e naturalmente anche gli esponenti delle collaborazioni ecco qui Salasi indicato il capo terribile del tracciato ungherese responsabile della morte di evrei a Budapest ma nascono anche tutta una serie di organizzazioni eh, organizzazioni segrete per salvare, per proteggere i, i camerati Ne nascono diverse e hanno anche una loro importanza, non indifferente nasce la Odessa chi la organizza principalmente è Otto Scorsoni eh, ma anche, non è l'unico, anche il generale Reimer e altri ancora si occupano del, dell'organizzazione di questi gruppi um, clandestini, queste reti di protezione dei vecchi camerati. Eh, la Odessa, la Spine, gli concerni. anche Seth Dietrich che lui, diventerà un personaggio fondamentale nella storia del regime nazionalsocialista Uh, crea proprio un'organizzazione appunto di aiuto degli appartenenti alle mafie SS uh, tutti, costoro, uh, tutti questi gruppi di fatto non hanno solo l'obiettivo di tutelare temporaneamente vale per le SS vale per i nazisti tedeschi ma vale anche per i collaborazionisti tutti coloro che hanno partecipato all'edificazione del Reich millenario che poi è durato 13 anni 12 anni quello che serve è anche una via di fuga. L'Europa, tanto quella afroamericana quanto quella sovietica, a parte i casi che ho detto di riciclaggio, trasformismo e quant'altro, <coughs> non è un luogo sicuro. Se lo è non lo sarà, non lo è attualmente. Ecco che allora interviene anche, intervengono delle latline che vengono utilizzate dalle organizzazioni che hanno ovviamente anche costruito i capitali, sovente imboscati durante le occupazioni, eh, talvolta sono anche sostenuti da imprenditori che non hanno ancora dimenticato i favori del passato, e con questa ratline si giunge a paesi lontani talvolta anche favorevolmente disposti ad accogliere questi eh, ex criminali o anche questi semplici diciamo, appartenenti ai movimenti e alle organizzazioni politico-militari collaborazioniste e naziste Però nel caso un esempio anche in Brasile ad esempio in Uruguay le ratline non sono le uniche vie di fuga la chiesa Uh, di Pio XII, di Papa Pacelli è una chiesa, come sappiamo tenacemente anticomunista eh, Pio XII, forse anche Moitila, è veramente un papa medievale per certi aspetti cioè quei papi con la corazza e la chiara qui un combattente oltre essere un uomo diciamo, di chiesa il suo combattimento è un po' tenue per quanto riguarda il nazifascismo e sappiamo che i silenzi di Pio XII sulla catastrofe eh, della Shoah o sulle stragi di Usta i silenzi che sono stati più volte in prima anche da parte della Chiesa. Sicuramente molto più convinto della lotta contro il comunismo. Rispetto agli anglo-americani, soprattutto rispetto agli americani, che non dimentichiamoci un po' Roosevelt hanno avuto un atteggiamento piuttosto benevolo nei confronti dell'Unione Sovietica, perché molti accusano Roosevelt erroneamente secondo me di essere stato eccessivamente rinunciatario. Uh, gli inglesi lo sono meno, ma comunque gli angloamericani ci arrivano un po' dopo, ma già la Chiesa Cattolica è pronta a utilizzare questa massa di manovra. Uh, sì, d'accordo, possono essere anche dei come dire, personaggi co in, coinvolti nei, nei regimi precedenti, ma ora diventano importantissimi in un un'operazione anticomunista, perché ora l'emico, è un nemico meno più pericoloso per la Chiesa, è l'Unione Sovietica di Stalin. È la rete che, questo, che questa potenza, diventata davvero potenza mondiale con la seconda guerra mondiale, ha creato. Ed ecco che allora la via dei conventi diventa l'altra raclame utilizzata talvolta dagli ex collaborazionisti che la utilizzano diciamo, a Ante Sant'Epavide c'è un esempio per tutti: l'ex Poglavnik di Croazia utilizzerà la via dei conventi per fuggire in Sud America. La fuga di questi vecchi esponenti degli anni 30, dell'internazionale fascista, della, della rete collaborazionista organizzata dai nazisti, è, una, è anche un elemento di un ulteriore indebolimento della destra radicale. Dopo la seconda guerra mondiale, eh, sebbene non pochi esponenti della vecchia destra radicale si siano ritrovati dalla parte degli, eh, della resistenza. Pensate, Casimir de la Roque diventa un esponente della resistenza gollista. Eh, alla fine comunque tutti costoro sono accomunati dall'accusa diciamo, dall di essere stati complici di quella che Jean-Baptiste de Rosélla ha definito la negazione d'Europa, cioè l'Europa di vita. Quindi, indeboliti da questa fuga, indeboliti dalla sconfitta, indeboliti dal marchio diciamo di infamia che tutto quello che è successo gli ha, um, gli ha, gli ha, gli ha, gli ha lanciato questi esponenti della vecchia gli eredi di questa destra um, radicale vivono secondo dopoguerra ovviamente in condizioni di debolezza e di clandestinità si organizzano appunto gruppi di sopravvivenza ma Parliamo veramente degli anni tra il 45 e il 46, sono due anni, non è tanto. Subito dopo cominciano a esserci nuove straordinarie opportunità. Innanzitutto la guerra fredda. La guerra fredda diventerà uno strumento che potrà essere utilizzato e ci sarà proprio una sorta di eh, utilizzo. Eh, bilaterale della guerra fredda cioè la guerra fredda sarà utile per entrambi gli schieramenti tanto le autorità occidentali troveranno nella unità di manovra della destra radicale un ottimo eh, strumento da utilizzare alla bisogna, quanto la destra radicale troverà nella, attraverso la guerra fredda nel rapporto con razzismo occidentale la possibilità di riscatto, di riemergere e di affermarsi fino addirittura a diventare di nuovo forza, in alcuni casi, forza politica eh, attiva. Ovviamente la fine della guerra comporta una prima fase di benessere alla quale seguiranno però fasi di estrema debolezza economica, questo sarà come sempre un elemento importante. Vedremo come negli anni 60 la scomparsa degli imperi coloniali, pensiamo alla Francia, pensiamo al Belgio, il Congo, il Nord Africa, l'Indocina, saranno un elemento che ulteriormente garantirà anche una visibilità come dire di marketing una visibilità ideologica e politica a questa nuova destra la quale comincerà a presentarsi agli occhi del pubblico come colei che difende quella grandeur francese, belga, inglese eccetera compromessa da un ulteriore relativismo, la decolonizzazione che sta abbattendo gli antichi imperi le antiche potenze nazionali e poi ecco per concludere la scoperta d'Europa eh, in realtà non è come l'ho visto una vera e propria scoperta l'Europa è stata scoperta già da altri eh, abbiamo parlato di gravelli Persino l'Europa di Hitler, pensate a Berlino, più della metà dei combattenti nel 1945 non sono tedeschi. Quindi c'è un'Europa o un'anti-Europa che la destra più radicale ha difeso eh, e ha sostenuto. Ma ora il concetto di integrazione europea che viene ovviamente respinto da queste forze, perché è burocratico, perché è legato a interessi, tutt'altro che dei popoli d'Europa, però questo concetto viene ripreso e viene naturalmente rianalizzato e riconsiderato di nuovo con lo stesso schema degli anni 30, ovvero sia un'Europa più distante dai due blocchi. La terza via, o come dice giustamente eh, un, il nome di un movimento neofascista italiano forte in termini numerici in termini di incidenza nella storia della, non solo dell'estrema dell destra italiana ma anche delle, delle forme diciamo di terrorismo una terza posizione bene allora um... Abbiamo concluso diciamo, il percorso che ci porterà poi ad analizzare eh, le questioni più recenti e più vicine a noi. Magari il tema che temi, soprattutto della destra anni del 50 e 60, in alcuni paesi dovremmo riprendere un corso d'opera. Ora vi eh, saluto, vi ringrazio. E la prossima volta, settimana prossima, sentiremo il primo del nostro relatore, nel caso specifico c'è stato un piccolo avvicendamento, il dottore Eliano Satti ehm, parlerà del eh, cambiamento legati alla all'estadica negli anni 80 e la nuova maniera di classificare i trucchi, di capire le organizzazioni. Quindi passeremo agli anni 80, non temete, cioè i lavoratori sono